Ci posso credere? Quindi Depu è stato avvisto. Nella vita reale Ho scritto a Winnie the Pooh Un ragazzo dice Un giorno mentre uscivo dalla scuola Ho incontrato il mio amico Joe Che sembrava terrorizzato Gli ho chiesto che cosa fosse successo E lui mi ha raccontato di aver visto Winnie the Pooh Inizialmente ho pensato che stesse scherzando Ma il suo volto era serio Come non lo avevo mai visto prima Joe mi aveva raccontato che Mentre stava andando a scuola Quella mattina Ha visto Winnie the Pooh Seduto su una panchina <ride> Ma non è era il dolce e coccoloso orsetto Purtroppo Era un mostro orribile e malvagio Con un sorriso sinistro e occhi vuoti Che sembravano guardare dritto nell'anima di Joe Joe ovviamente ha cercato di scappare Ma Winnie the Pooh si è alzato dalla panchina e ha iniziato a seguirlo Joe ha corso più veloce che poteva Ma non riusciva a seminare quell'entità cattiva Orsa. Perché era Winnie the Pooh ex Per quello è cattivo Dopo aver ascoltato la storia di Joe Mi sono sentito inquietato, molto pauroso è stato Non avevo mai creduto nelle storie del paranormale Ma la paura degli occhi di Joe Mi ha fatto pensare che forse c'era qualcosa di vero La notte successiva ho fatto un sogno strano e inquietante Winnie the Pooh mi ha parlato In una voce che sembrava non umana Mi ha detto che voleva la mia anima E che avrebbe fatto qualsiasi cosa per ottenerla Ma stai scherzando! Willi Depp ma sei impazzito completamente sei fuori di testa capoccia Ho cercato di svegliarmi ma sembrava che il sogno continuasse all'infinito Purtroppo Scrivetemi nei commenti se a voi è capitata questa cosa dei sogni che continuano all'infinito Che si chiamano sogni ricorrenti a me purtroppo sì! La mattina dopo sono andato a scuola con la sensazione di essere costantemente osservato Ho cercato di ignorare la sensazione ma poi ho visto Winnie the Pooh nel cortile della scuola Era seduto su una panchina Proprio come aveva fatto con Joe Ho cercato di allontanarmi Ma ho sentito che Winnie the Pooh mi stava seguendo Sapevo che dovevo fare qualcosa per fermarlo Ma non sapevo come Ho chiesto aiuto ad alcuni dei miei amici Che sembravano non capire la gravità della situazione Cioè vi rendete conto? E vi rendete conto c'era Winnie the Pooh a seguirlo e i suoi amici non capivano che c'era un problema Forse a livello più psichiatrico Quella notte ho deciso di indagare sulla storia di Winnie the Pooh Ho cercato informazioni online e ho trovato molte storie su di lui Ma sembravano tutte diverse C'era chi diceva che fosse un fantasma, chi invece che infestava le scuole Chi sosteneva che lui fosse un demone e si nutriva della paura dei bambini non sapevo cosa credere, ma una cosa era certa Pooh era reale e stava girando per tutte le scuole Non so sinceramente se devo credere alla storia di questo ragazzo ho scritto a Winnie the Pooh e c'è scritto: Sappi che sono in casa tua? E io ho scritto: Cosa no? Vattene via! Che cosa ci fai in casa mia? E lui ha scritto: No, ora spaventati. Allora, prima di tutto, ho detto: No, non mi posso spaventare. Sai perché? Perché io ho l'iscrizione del canale, quindi non puoi farmi niente eh, a parte spiarmi. Chiaramente, può spiarmi. E lui mi sta scrivendo: Mi sto innervosendo. Oh mio dio ragazzi, mi ha mandato su un altro canale. E il canale è questo qua. Vediamo questo video delle backrooms. Oh, allora, praticamente eh, siamo nelle backrooms e c'è tipo una sorta di. Che cos'è questa? Una rana? Oh, non sto capendo ragazzi. Ma che caspita è? Dove Oh mio dio, che schifo è? Forse. Forse c'entra. Um, Ciucu Charles perché vedete. Ciucu Thomas. Oddio, oh e eh, non lo so, è una. È una, una cosa strana. Tutta quanta mischiata, non capisco. Ma che caspita è questa cosa, ma. Ma si vede o no? Ma perché? Perché? Ma che schifo è? Oh mio Dio, no, non toccare, non toccare. Ma poi perché? <gasps> è proprio lui, è proprio Chuchu Thomas o quel che è. Insomma, non ho capito bene cosa... Cosa del genere? Cosa, cosa volevo fare? Perché è così cattivo? No, no, no, ti prego. No, vai via. Che schifo! No, no, no, no, no, no. No, no, No, ti prego Thomas. Raga è inquietantissimo. è inquietantissimo Ma come si fa? Perché mi ha mandato questo video? Perché adesso il mio computer mi sta facendo vedere questo video? E poi non cliccate su quel pulsante Non sapete che i pulsanti rossi non si cliccano mai? Se questa cosa ve la farò vedere perché è veramente forte. Lui mi ha mandato questa foto orribile. E gli ho scritto: Perché mi mandi queste cose brutto. Brutte. E mi ha minacciato dicendo perché quello sarò io, cioè, praticamente ciucio, ciu, intendeva che Ciucio Charles. Come gli è stata Eh quella testa, praticamente. Perché ha premuto il pulsante beh, così io sarò. E io ho detto: Ma smettila! Ha fallito! È veramente un fallito. Mi minaccia assurdo! Mi raccomando, iscrivetevi al canale per annullare qualsiasi maledizione e tanti like.